Live Social Un saluto e bentornati a tutti gli amici di live social e di Radio Roma Capitale bentornati sulle nostre frequenze quelle sempre quelle che vi raccontano ogni giorno una storia diversa quindi eh, mi raccomando di rimanere sempre connessi collegati con noi proprio per ascoltare i tutti i consigli che ci vengono a dare i nostri ospiti che vengono qui in qualche modo a mettersi in gioco e a darci tante proposte interessanti quindi anche per qualche weekend quindi restate con noi perché vi ho messo un po' la pulce nell'orecchio. Allora eh, questi sono i nostri contatti live social e la nostra pagina Facebook dove mettere il nostro il vostro mel, bel mi piace allora a questo punto io voglio presentare i miei ospiti di oggi che sono Vittorio Alfieri e Elisabetta Traldi appunto Traldi Resolta Wellness e, eh, beh, e benvenuti a voi soprattutto ciao grazie <ride> come state? grazie buonasera grazie soprattutto Bene, grazie. a voi di essere qui e di aver accettato il nostro invito signori Sesso, Vittorio grazie. è importante no? perché tu invece curi tutto l'aspetto eh, diciamo se c'è un wellness di base che è quello fisico e ovviamente parte anche dall'interno e quindi tutti i prodotti che producete come vediamo che ci avete portato esatto. qui degli esempi di vostro olio 100% italiano, giusto Assolutamente Vittorio? Assolutamente sì, Sì, perché tutta l'azienda è stessa a 150 ettari e di cui 40 ettari sono di uliveto e abbiamo circa 10.000 alberi di ulivo che principalmente della cultiva arcaninese che è tipica di quella zona lì della Tuscia e poi altre cultivar molto importanti come ad esempio frantoio moraiolo e anche leccino e pendolino beh quando arrivano i nostri ospiti ci piace coccolarli anche dal punto di vista gastronomico offrendogli delle degustazioni di olio anche perché l'emozione poi porta fame Passato il primo impatto in cui rimani a bocca aperta, poi questa bocca la devi riempire con qualcosa di buono che Assolutamente. <ride> ha percorollare diciamo, il, il momento. Ecco. E Noi abbiamo quattro ottimi oli, non lo dico io che sarei di parte, ma lo dicono le principali guide del settore che ci hanno menzionato e premiato eh, i più importanti concorsi internazionali che vi dirò poi nello specifico olio per olio, perché noi produciamo quattro differenti oli, uno si chiama Classic ed è quello base che è indicato per la preparazione dei cibi in cucina. Eh, anche gli altri tre sono indicati per la preparazione dei cibi in cucina, ma anche e soprattutto per condire, per guarnire a crudo. A crudo, quindi sentire diciamo, un sapore differente. Magari, Assolutamente appunto, sì. Eh, sono tutti oli extravergine di oliva fatti con tutte le accortezze del caso. Prima tu stessa hai detto che eh, c'è la cura ossessivo sarei <ride> dire in senso buono dei dettagli, <ride> certo. anche prima di arrivare in bottiglia quest'olio ha tutti i migliori trattamenti del caso noi diciamo tra di noi scherzosamente che agli alberi di ulivo manca solo l'ovetto sbattuto alla mattina poi per il resto, per il resto sono trattati in maniera proprio eccezionale e poi è quello che si sente al palato quando vai ad assaggiare gli oli gli altri tre oli che tra l'altro hanno dei nomi non casuali, non banali ma anche lì c'è un omaggio, un tributo alla territorialità dagli etruschi che era il popolo di casa ai romani che poi hanno colonizzato ogni angolo di terra, tra cui anche la Tuscia Viterbese e anche i greci. Non dimentichiamo che via mare arrivarono anche i greci. Quindi i nostri oli hanno tre nomi importanti ehm, e appartengono a tre categorie differenti: categoria leggero, categoria medio e categoria intenso. Electia con eh, il packaging eh, col tappo bianco. L'olio leggero è il nome di una donna aristocratica etrusca perché è il nostro olio più delicato certo, più Però raffinato com insieme. Come tutte le donne anche l'olio ELettia è delicato <ride> ma si fa rispettare Chiaro, Quindi ovvio, è, di è, di è di carattere È molto indicato su tutto ciò che è delicato, quindi sulle carni bianche, sul pesce, su tutto ciò che è leggero E anche i dolci, noi ci facciamo i dolci, anche il gelato ad esempio all'olio che consiglio Vivamente di provare. Di provare. Si può provare sì. da voi sempre? Sì, sì, sì, sì, sì ecco. da, da noi si può provare di tutto, tutto e di più, tutto a base d'olio. <ride> <d> <Sì, ride> sì, sì. E Electia è stato eletto recentemente, è stato diciamo eh, nominato tra i 12 migliori oli d'Italia secondo la guida, la guida Slow Food, quindi grande olio. Passiamo al nostro medio, L'olio col packaging e il tappo verde si chiama Eximius, il nome di un gladiatore romano, quindi un omaggio alla romanità. Già questo il, il fatto che Fa sia capire, il nome diciamo... che è un po' più battagliero, <ride> infatti saliamo di livello. E la sua caratteristica diciamo è un sentore di erba tagliata fresca per far capire agli ascoltatori ricorda un po' il vegetale della rucola. Eh, del cardo, il carciofo. Quindi tutte diciamo, erbe fresche in qualche esatto, modo. Certo. Esatto, anche perché mh, devo dire una cosa che mh, non tutti hanno, credo, assaggiato l'olio come va assaggiato, eh. non sul pane o su altri cibi in primis, ma in bicchierino. Ah, in bicchierino, ecco, bellissimo. Si fa proprio un'analisi eh, una... <ride> che prima è olfattiva, quindi se non passa l'analisi, certo. eh, diciamo, del naso, un E olio. questo Vittorio che premio ha avuto? se è stato... Um, eletto da Gambero Rosso nel 2019 Miglior Olio del Lazio Te Tecnicamente si chiama Miglior Performance Territoriale Però, Ma insomma... tradotto in soldoni è <ride> Miglior Olio del Lazio Questo sì, è Ximius, nostra... sì. invece passiamo al terzo Il terzo è il più intenso, è un blend di Frantoio e Moraiolo Mentre Ximius è un monocultivo arcaninese, è quello che identifica di più il territorio Atos invece è il nome di una figura mitologica greca, un gigante che osò sfidare addirittura Poseidone, quindi ancora più battagliero perché gli ultimi due oli sono forti, diciamo, per palati esigenti. Atos è un blend di frantoio e moraiolo, quindi ricorda gli oli corposi che solitamente si degustano in Umbria e in Toscana, ma non è detto che provengano da lì perché la zona dell'Alto Lazio, della Tuscia, spesso e volentieri se serve certo. quella zona lì anche a livello di, di olive. E Quindi, anche questo ha avuto riconoscimenti? Assolutamente sì, nel 2018 campione mondiale a New York su oltre 2.500 campioni pervenuti nella categoria Blend, è stato eletto best in class, migliore della categoria, e nel 2019 la guida Flossolei, che viene redatta da Marco Reggia e Laura Marinelli, e che è la Bibbia per chi è nel settore dell'olio che ogni anno assegna 20 The Best paragonandoli yeah. al cinema sarebbero gli Oscar ecco e premia varie categorie, miglior frantoiano, miglior azienda, miglior importatore e miglior olio. Nella categoria blend fruttato intenso il nostro Atos è stato uh, definito The Best, il migliore del mondo. C'è poco da aggiungere, c'è solo da assaggiare. Sono, sono, mi è venuto appunto un langorino proprio interessata proprio a ca capire quali sono anche le diversità di tutti questi oli e di tutto quello che producete perché ovviamente l'azienda agricola di Francesca Boni, ovviamente la figlia di eh, Elisabetta non produce soltanto olio, questi sono ovviamente il vostro must e da provare assolutamente certo. quando si va al resort ovviamente insomma quindi, eh, quindi tu tanto altro potete trovare i nostri ascoltatori possono trovare veramente tanto un'accoglienza straordinaria ragazzi perché mi avete fatto sentire come a casa vostra è eh, quello che sì. vogliamo, che vogliamo noi sì. è vero Isabella. Eh, e quindi davvero in bocca al lupo per tutti i progetti futuri immagino che siate impegnati su sì, tanti molto, altri fronti molto, no? sì, sì poi sì. avendo tempo potremmo poi dilungarci e spiegare delle nuove tecnologie che stiamo usando anche per le raccolte, la raccolta delle olive, Chiaro. per la produzione dell'olio per tante altre cose. Sì, quindi sì. va bene, dobbiamo assolutamente rivederci in qualche modo. Sì. Eh, quello che mi interessa soprattutto è dare qualche contatto per quanto riguarda proprio il resort per provare anche questi buonissimi prodotti, eh, appunto il Traldi Resort, andate sul sito www.traldiresort.it eh, oppure www www.oliotraldi.com in modo tale sì. che veramente si può andare a cercare. E anche ad acquistare sul esatto. sito. Ah, sì, ecco, sì. Sul, gli oli si possono si sul sito. Perfetto. È sito. È vengono se vengono a degustarli al resort. Però. Io verrei al resort, <ride> te <ride> sì. lo dico Vittorio, perché si fa ww.w ww.w una ww. ww.w ww.w ww.w ww. ww. ww.w ww.w ww.w ww.w ww. ww. ww.w ww.w ww.w ww. ww. ww.w ww.w ww.w ww. ww. ww.w ww.w ww.w ww.w ww. ww. ww.w ww.w un ottimo olio ww.w ww.w ww.w ww. ww. ww.w il ww.w ww.w ww. ww. ww.w ww.w ww.w ww telefono il 347 38 16574. Eh, ovviamente per quanto riguarda l'indirizzo è Strada Poggio Montano 34 abbiamo detto vedrà la vita è giusto? Sì. Quindi signori io non posso far altro che ringraziare ringrazio Elisabetta Traldi davvero di essere stata con noi un saluto a Francesca ovviamente che ci io sarà. ringrazio voi e saluto anche da parte di mia figlia Francesca grazie, grazie per essere stati con voi Vittorio ti ringrazio moltissimo sei stato te, veramente a voi. molto preciso e complimenti per il vostro lavoro davvero grazie. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito mi raccomando restate con noi anche per la prossima storia